Ciao sono Marco, sempre a spasso col fedele amico a quattro zampe e voglio condividere con te un pensiero particolare che per quanto questa vita sia bellissima, stupenda, meravigliosa è anche molto selettiva, e anche molto aspra a volte, soprattutto quando pensi che questa vita o la domini o ti domina, non ci sono vie di mezzo, non ci sono alternative, o vieni dominato o sei dominatore. A questo punto il mio suggerimento è di essere dominatore o dominatrice, si dice dominatore in termini così maschile soltanto per convenzione, non perché ci sia del sessismo dietro a questo mio linguaggio. Vale per tutte e due eh, diciamo le varianti sessuali, sia maschile che femminile, o domini o sei dominato, non ci sono alternative, non ci sono, perché o sei padrone della tua vita o la tua vita ti possiede questa è la realtà, io ti invito a riflettere su questa cosa perché potrebbe portarti a dei risvolti particolari per quello che riguarda le scelte che poi farai in futuro, riflettici bene e poi fammi sapere, ti saluto con un abbraccio io e King, questa qui, continuiamo il nostro giretto, ciao!